Benvenuta a Politicamente Scorretto, questa edizione è anche in collaborazione con Ater Fondazione. E volevamo farti un paio di domande sul tuo spettacolo. Innanzitutto, perché secondo te questo spettacolo è politicamente scorretto? Allora, questo spettacolo è innanzitutto politicamente scorretto perché io sono proprio, come dire, per natura politicamente scorretta, non perché abbia, eh, non solo perché abbia fin da piccola diciamo, delle. Dire, delle attitudini rivoluzionarie, ma anche perché sono semplicemente maleducata, e quindi anche solo per questo. E poi perché è uno spettacolo che, come dire, in qualche modo attrae eh, le persone su qualcosa che dovrebbe essere già conosciuto come la fiaba, ma in realtà eh, capovolge l'archetipo e, e sorprende mh, lo spettatore che credeva di conoscere insomma, il vero significato delle fiabe, quindi il senso lieto fine, ma in realtà le fiabe non sono così. È politicamente scorretto perché fa vedere le cose come sono, anche quelle più brutte. Ecco. Nel tuo spettacolo molto importante è la musica, quindi la musica qual è ehm, il suo ruolo nel processo creativo e nello sviluppo appunto della scena? Allora, io ho conosciuto Tommaso Danisi in arte Cuzzerti, eh, in occasione di questo spettacolo, ma all'inizio gli avevo chiesto di creare dei tappeti sonori su, su queste fiabe che io leggevo per un festival, perché lo spettacolo è nato così, in un festival di letteratura in Sardegna io dovevo leggere delle fiabe. Poi in realtà questo lavoro mi è piaciuto con Tommaso, poi abbiamo, lo spettacolo è cambiato, è diventata una drammaturgia originale e abbiamo lavorato fin dall'inizio, eh, in molte residenze sparse in Italia, eh, insieme, per cui lo spettacolo è veramente frutto, cioè non ha avuto una drammaturgia che poi si è andata ad assestare su una musica, ma abbiamo lavorato proprio insieme. Infatti lo spettacolo all'inizio ha una linea, come dire, un po' più teatrale in cui la musica quasi è più un sottofondo ma man mano che va avanti lo spettacolo si scompone la drammaturgia si scompone il gesto si scompone anche la parte più teatrale e veramente diventa totalmente un dialogo con la musica e quasi più verso il concerto, infatti c'è anche una grande parte improvvisata, per cui sì, senza Tommaso questo spettacolo non si può fare, ecco, e non c'è cioè, non si può fare neanche col CD, ecco. Infatti dicevamo se Tommaso non c'è, è così, perché appunto diciamo appunto così, Tommaso sta per diventare papà e quindi eravamo tutti presi, siamo tutti presi da questo evento. E dice se Tommaso non c'è, non si può fare col CD perché è veramente un live, ecco. Ho visto che eh, nel tuo spettacolo il tema centrale è la paura. Volevo chiederti secondo te quanto nella vita di una donna eh, la paura è un'emozione eh, pregnante e quanto eh, ha un'influenza sulla vita di una donna in quanto donna? Bah, diciamo la paura appartiene sia credo agli uomini che alle donne e in quanto donna posso dire alcune paure che ho io che magari gli uomini di cui gli uomini diciamo credo soffrano meno cioè tipo quella del, di invecchiare della menopausa della cellulite eh, di camminare da sola per strada eh, Insomma ci sono forse alcune paure eh, che interessano solo la donna eh, perché ancora diciamo ci sono un po' di incastri intorno in una direzione nella società eh, che fanno vivere alcune tappe della vita secondo me in maniera eh, più faticosa alle donne che agli uomini eh, e poi io credo che il non sentirsi abbastanza sia dal punto di vista proprio proprio dell'involucro, quindi estetico, sia dal punto di vista eh, emotivo e lavorativo, eh, questo senso di, di, di inadeguatezza, ecco adesso, posso fare il training prima dello spettacolo con questa cosa, eh, anche su, sul lavoro credo che sia una paura maggiormente femminile che maschile. Perché hai scelto proprio la transizione dalla fiaba all'incubo per parlare della realtà? Ma io eh, da sempre nella mia poetica eh, mi servo dell'archetipo per parlare dell'oggi. Eh, e come un po', quello positivo e quello negativo non sempre più, più eh, rischiano di azzerarsi, a volte paradossalmente parlando. Eh, se si vuole come dire, affrontare una tematica del contemporaneo parlando di eventi che riguardano propriamente l'oggi, il contemporaneo, non sempre. O comunque può risultare, come dire, la torta si può sgonfiare. Eh, nel momento in cui cioè, l'archetipo è un ottimo strumento, tornando indietro, indietro, indietro, in realtà eh, si riesce ad arrivare proprio all'essenza dell'oggi, perché il teatro vive di convenzioni proprio come forma, non è una riproduzione della realtà, è una convenzione, è una, è una serie di unione di segni eh, che ci portano alla verità più che alla realtà e per questo forse vanno fino in fondo. Quindi mi piace l'idea di utilizzare qualcosa di lontano, lontanissimo nel tempo, nello spazio e anche dalla realtà, quindi qualcosa di fantastico. Uh, è proprio quell'illusione di cui parlavo all'inizio, no? mi illudo di andare a vedere una cosa fantastica, una cosa lontana da me che non mi appartiene e piano piano io inizio a vedere che invece mi appartiene di più e di più di più si, si, si, proprio, si avvicina a me tremendamente fino a diventare il mio specchio. Allora lì ho parlato dell'oggi, ho fatto uno spettacolo politico e mi auguro anche scorretto, <ride> ecco.